E ciao, ragazzi. Sono Dani26. Oggi vi mostrerò che cos'è una macchina virtuale e come, e come si crea. E beh, poi vedremo nel prossimo video. 10, mi piace. Eh, vedremo come installarci Un Windows 10. Allora, ci sono principalmente tre, tre, tre programmi: VirtualBox per fare macchine virtuali VirtualBox VMware Pro. No, qua ho sbagliato VMware Pro. Uh, VirtualBox, VMware uh, Player e VMware Fusion. Oggi noi ci concentreremo sulla Pro, questa qui, vi faccio vedere, questa qui è la Pro. Ora però dobbiamo concentrarci su un'altra cosa, su che cos'è una macchina virtuale, dobbiamo fare un rettangolo. Questo qua è il nostro computer. PC. Non so, scrivo benissimo il computer. PC. Oh, no aspettate che devo mettere un po' di spessore alla matita che è chiuso ancora più poi qua c'è il monitor no non scrive più ah perché in bianco dimensioni ecco. monitor 4 si vediamo ok praticamente questo qua è il nostro computer dentro il nostro computer noi facciamo dentro c'è cpu memoria ram tutto virtual box vmware tutto quello che volete tutti i programmi in generale prendono un po di cpu un po di ram memoria scheda video ovviamente non tutti i programmi cioè tipo photoshop utilizzerà più scheda video e eh, Firefox ne utilizzerà di meno. Noi praticamente con VirtualBox facciamo un duplicato dentro il nostro computer di, del nostro computer, quindi PC, adesso, mini computer invisibile, virtuale che ha le nostre stesse componenti, quindi processore, scheda video, RAM, di tutto, e di più. Ovviamente lo vedremo sul monitor e ora vi spiego che cos'è, ora facciamo qui, X, salvare, andiamo su VMware e vi spiego questa macchina virtuale che avevo io fatto andiamo qui questa qui è la nostra macchina virtuale ora vi farò vedere come si crea il mio virtual machine custom avanti poi per installare per installarlo penso che lo sapete come si fa si, um, si scarica eh, il file proprio quello qua il file da internet l'exe di VMware, quello che volete ovviamente il vmware workstation pro è a pagamento quello che stiamo vedendo ora ah non mi è questo qui è per scegliere da dove dobbiamo fare il butto se fate questi due qua parte subito io vi consiglio di non farlo però almeno lo facciamo perché use, easy install Utilizzeremo la easy install Qui dobbiamo mettere il product key Che cosa mettiamo? Qua vi consiglio di metterlo subito Perché possiamo fare la easy install Che cos'è la easy install? Praticamente è l'installazione semplice Direi di mettere Qui Windows 10 Enterprise Full name è, Facciamo um, girmi smirilotaro smirilotaro ok mettiamo come password una password veramente sicura cioè non la metteremo quindi ho provato a scrivere dice che ci avvisa che windows non sarà attivato windows 10 è later noi facciamo windows 10 anzi facciamo windows 11 anche se ci ho messo io di windows 10 però però l'update Fai un WFC che boot, poi mettiamo un core, poi mettiamo 2 gigabyte. Sì. Ah, scusate. Mi dimentico di spiegarvi, questo poi è per vedere che firmware abbiamo. Qui dobbiamo scegliere il nome. Qui, vabbè, questo qua sono le, le linee store, quindi qua dobbiamo mettere che versione di Windows, che coppia vogliamo, quale versione, qui il nostro nome utente, quindi la nostra password, se mettiamo una password possiamo attivare questa che ci mette in, lui in automatico la password. yes Poi, Windows 11, questo qua è il nostro nome della dell'adm, questo qui è il firmware touch, cioè BIOS o Wifi, cosa cambia? BIOS praticamente non potremmo installare Windows 11 o Wifi, possiamo installare Windows 11 praticamente UEFI possiamo avere più eh, bootloader nello stesso disco e più. no, io vi consiglio di attivare il Secure Boot se non installate una, ehm, una eh, come si dice una una una, una distro Linux single boot noi lo attiviamo perché io non lo faccio next Qua dobbiamo attivare dobbiamo scegliere il core i processori che vogliamo dare vanno bene così che l'ho già messo qui la ram che vogliamo dare qui la, la rete che vogliamo dare a ah, mi sono dimenticato di dire cosa dobbiamo fare il numero dei giga per 1024 per sceglierlo io ho fatto 2 giga 48. e c'è questa slider qua se vogliamo scegliere uno di questi non è tipo 2 giga basta che facciamo così 4 giga tac tac vedete che già, già, lui il calcolo poi andiamo qua eh, questa qui la rete, vi consiglio di lasciare così se volete accedere a internet poi qua Logix Sas che è il controller IO delle... non so cosa servo quindi scasi controller però non so cosa sia qui dove scegliere il disco vi consiglio di fare o NVMe cioè di fare NVMe il boot, per il proprio il disco di boot, eh, quello dove ci sarà Windows 10, alcuni programmi, comunque di sistema operativo SATA è il secondo Hard disk o oh, SCASI. MVM se ci dovete come disco principale, solo se dovete metterci Windows 10 o 7, 7 al ma proprio quello proprio sconsigliatissimo vi consiglio un minimo 8 se li dovete mettere in via se dovete fare 7 anzi facciamo così sata due dischi sata vanno bene potete mettere anche due in via poi se invece usate qualcosa più vecchio di vista usate ide poi noi facciamo in invie mi perché questo qua come creare il disco possiamo utilizzare un disco fisico un disco, tesico, un disco un disco già fatto virtuale Noi diciamo di crearne uno nuovo qua ci mettiamo i giga che vogliamo dare io direi di fare tondo direi di fare 30 giga qua allocate space now è per mettere tutto lo spazio subito per occupare tutto lo spazio o se no di ehm, utilizzare mh, soltanto alcuni file cioè di eh, cioè questo qua divide tutto in più file questo qua c'è cioè, soltanto un file io vi chiude questo next game questo qua è il nome del disco poi noi direi di fare power run questa qua toglierlo perché dobbiamo customizzarla finish gli dobbiamo aggiungere il trusted platform module come si aggiunge il trusted platform module praticamente dovremmo prima bloccare prima dobbiamo mettere proteggerla da password la macchina virtuale, poi dovremo eh, attivare il tasto platform modulo e poi dovremmo anche aggiungere il nostro disco poi dovrebbe, ehm, ora sta creando il disco, io stopperò la REC e lo riattiverò quando avrà finito ovviamente allora, ci saranno diverse tempistiche, tipo il mio ci potrà mettere 20 minuti il vostro, dipende dalle componentistiche che avete, il vostro potrebbe metterci 5 secondi io stoppo la registrazione e la rifaccio ripartire quando avrò tempo di registrare se avrà finito. Ah. Volevo dire, per chi non è bravo nel settore, eh, di non comprare VMware Warstation Pro, di comprare la player che è simile, però non potete mettere il TPM, non potete fare molte cose però se prendete la pro magari cioè vi consiglio di iniziare con la player che è gratis e di non fare la WorkStation Pro perché la pro costa e magari voi poi non sapete come si fa nel campo, cioè come che funziona questo campo, se torno delle macchie virtuali, magari poi fate soltanto disastri. Quindi non ve la consiglio. Ora vi faccio vedere la pro, questa è dedicata soltanto per gli esperti ha messo meno del previsto, però ok, abbiamo mh, ha, ha finito quindi, cosa dobbiamo fare? dobbiamo premere Edit eh, Virtual Machine Settings ovviamente mh, qua dobbiamo scegliere qui c'è la RAM, quindi i processori dobbiamo aggiungere il nostro disco così almeno l'ho cripto subito. io non lo voglio aggiungere, però vi faccio vedere, dobbiamo fare aggiungere il disc se lo volete meglio, io meglio con lo sconsiglio vi consiglio di fare ops, scusate, SATA o SCASI. se volete mettere in boot Windows xp fate idea. però vi consiglio SATA o scasi poi facciamo avanti, questa qua è la stessa procedura di prima che c'era là sul che vi avevo fatto vedere prima vedete che se noi facciamo add c'è Trusted Platform Module però se lo clicchiamo non possiamo eh, aprirlo allora noi facciamo così tac. Allora andiamo su access Control Encrypt mettiamo la pasta quindi metto io quella di prove ok If you do a few hours Ah, sì. adesso lui sta criptando tutti i file ci metterà veramente pochissimo io vi consiglierei di fare così visto che eh, serve, cioè ci metterebbe meno tempo di eh, creare il disco eh, cioè di non creare il disco di evitare di crearlo metterlo magari su un disco che avete già quello fisico e poi l poi lo staccate, lo la criptate, eh, cioè criptate il disco, il, il dis cioè criptate la macchina virtuale, poi create il disco, perché così lo crea già criptato. Ora ci metterà il doppio del tempo, quindi io direi di stoppare la rec e aspettare ancora mezz'ora. Ci sta mettendo una vita. ci ha messo così tanto che mi ha scaduto l'abbonamento di internet e Eccoci qua sulla, nella, nel nostro, nella nostra macchina virtuale, praticamente noi facciamo qua, eh, eh, andiamo su hardware ovviamente, qui in alto, e poi andiamo ovviamente su ADD, perché dobbiamo aggiungere un qualcosa, un, un modulo, aggiungiamo il Trusted Platform Module, noi facciamo finish qua vediamo qua per nuovo in tpm qua sta dice comunque che per tpm eh, vabbè, abbiamo il tpm vedete che è present e qua dice che è pre presente se noi facciamo power on virtual machine questa si metterà a caricare la nostra macchina virtuale qua dice che sta facendo qualcosa però non penso che voi uscirà col messaggio lì Ah, forse dice che c'è una nuova versione di VMware, però io non la voglio aggiornare quindi lasciatemi questa, grazie. E non spammatemi ogni volta che avvio una macchina. Apri eh, questo apri questo si. Sì, così ora vedremo che partirà l'installazione di Windows 10. Facciamo così, così parte da CD-ROM. In teoria dovrebbe andare in se noi adesso mettiamo tutto schermo adesso, io adesso farò l'altro e non toccherò più nulla praticamente qua sta andando qua cioè adesso è a parte l'installazione semplice quando sarà venuto qualche schermata qualcosa io farò ripartire la rec e Ovviamente vi, vi farò... Beh, ci vediamo tra un millisecondo per voi, per me tra qualche anno, ma no, scherzo. Eh, vabbè, ci vediamo tra qualche millisecondo, ciao. E qui vediamo che, eh, che mi ha schippato ovviamente tutta la parte, scegli la lingua, scegli questo, scegli quell'altro, scegli questo, altro questo. Vedete qua adesso io non vedete che ho che io ho il mouse nel secondo schermo dove c'è OBS e adesso aspettiamo che carichi ovviamente penso che ora stia mh, caricando il sistema mh, cioè che stia già mettendo tutte le impostazioni perché, perché non ho mai visto che ci metta così tanto e l'ho già installato più di, vol più di una volta questa, questa cosa qua anzi con meno specifiche cioè quindi con meno, con meno core, meno RAM quindi direi di mettere in pausa la lec um, ecco vedete ha già fatto tutto di qua finché fino fin all'ovie out of the box experience beh per questo video è tutto um, lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video um, niente noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao